Ciao a tutti! Che cos'è questo suono sempre? Il telefono tuo? Va bene. Buon pomeriggio a tutti, ciao! Oggi che cosa prepariamo? Molti di voi hanno indovinato, alcuni sì, alcuni no. Oggi prepariamo. perché vieni così vicino? Dai, che poi sembra il faccione. No, eh. oggi prepariamo il tiramisù ma di ricotta. Perché molti di voi mi hanno chiesto un dolce light e più estivo. E quindi ho pensato di fare il tiramisù di ricotta. Quindi, vediamo insieme. Iniziamo. Aspettiamo un secondo. Ciao, Lucia. Ciao, Grazia. Serena, il cappello. Oggi niente cappello, sono andata al parrucchiere ieri, non volevo schiacciare i capelli, già si sono un po' rovinati, però niente cappello, niente niente cappello. Ok, grazie Maria, allora innanzitutto salutiamo i bimbi che ci seguono, e quindi ciao Noemi e ciao Mattias, allora soprattutto devo fare Cicina. i miei complimenti a Mattias, al Mio sfilacci, perché oggi ha avuto la pagella e ha preso tutti i 10. Bravo, amore di Zia! Sei brava, hai preso tutta la zia! Bravo, amore di Zia! Bravo, bravo, bravo, ora quindi festeggiamo. Diciamo che questa questo tirami su lo dedichiamo a Mattias perché ha avuto la pagella, è stato bravo ed è il mio cuoricino. Quindi facciamo così oggi e allora. Uh, ciao a tutti ciao Loreta facciamo questo tiramisù allora, gli ingredienti quali sono? naturalmente se un tiramisù alla ricotta la ricotta come vedete la mia ricotta non è bella asciutta come la volevo io però ci dobbiamo accontentare adesso vediamo se quando la vado a frullare c'è un problema cercherò di risolverlo in, una, in qualche modo adesso vediamo poi abbiamo lo zucchero il caffè solubile, che è quello istantaneo, non il caffè in polvere, il caffè solubile quello istantaneo, i savoiardi e il caffè amaro, basta, non ci sono uova, non c'è nient'altro, va bene? Allora, ho detto, come vedete io ho messo la ricotta a scolare con la pasta per perdere tutto, tutta l'acqua in eccesso, però è comunque lo stesso, non è bella asciutta come l'avrei voluta però adesso andiamo a vedere tutte le dosi eh, tranquille stanno tutte nel link che dovreste trovare eh, nel post in descrizione guardate quanta acqua ha rilasciato questa ricotta purtroppo è così vorrebbe una ricotta bella asciutta asciutta ma non ce l'ho, non, non, non la trovo e non mi va di comprare quelle industriali perché una pugliese che compra la ricotta industriale non va bene, un attimo solo, Ok. ora quindi che cosa facciamo? andiamo ad aggiungere il caffè solubile alla ricotta, anzi facciamo prima lo zucchero solo che devo prendere un attimo un cucchiaio perché quello l'ho sporcato con la ricotta allora io ho messo le mie dosi secondo i miei gusti nel link voi naturalmente eh, fate la ricetta a seconda dei vostri gusti e quindi se ritenete che lo zucchero che io ho aggiunto è troppo mettetene di meno basta assaggiare, tanto è ricotta e zucchero non c'è niente io aggiungerò per il momento 4 cucchiai di zucchero e in più aggiungo due cucchiaini scarsi di... Uh, come si chiama? caffè solubile <ride> come si chiama ora inizio a mescolare un po e poi andiamo con il frullatore a immersione a renderlo una crema facciamo così un attimo solo che si è sporcato il piano e a pulirlo ok ora togliamo questa la poggiamo qua e col di immersione andiamo a creare la ricotta ora io avevo preso il setaccino per setacciare il caffè solubile ma mi sono scordata. comunque non sarà un problema Quasi una crema, però non è ancora pronta. Prima di terminare, che cosa facciamo? Andiamo ad assaggiarla, così nel caso in cui volessimo aggiungere altro zucchero o altro caffè solubile, lo possiamo fare adesso prima di, di finire di frullare il tutto. Ora prendiamo un cucchiaino e assaggiamo un po' di questa crema e sentiamo come I miei gusti è perfetta. Quindi non aggiungo nient'altro, né zucchero e né caffè solubile. È buona. Al posto del caffè solubile si può mettere il cacao. Sì, C è C è no? Sostituire con Si, sì. si può. Sì. ora vi do tutte le alternative. Se volete renderla un po' alcolica, aggiungete, magari che per adulti, non è per bambini. Aggiungete il caffè, il liquore al caffè se ce l'avete, oppure il maraschino, qualcos'altro, però non troppo, sennò la crema diventa liquida. tutta la crema che è rimasta vicino al mini primer, però devo dire la verità anche se la ricotta era molto bagnata vedete come è venuta bella la crema? è venuta abbastanza sostenuta non è proprio morbida morbida ora qui c'è un sacco di crema e quindi l'andremo andremo a togliere ho letto che qualcuno ha chiesto che cosa stiamo facendo stiamo facendo un tiramisù alla ricotta Naturalmente so bene che non è il tiramisù classico e che il tiramisù classico si fa con le uova e il mascarpone, però visto che siamo in estate e vogliamo mangiare tutti un po più light, ho deciso di, di cambiare e di fare con, con la ricotta. Ora naturalmente light, io lo farò, lo farò così. però nessuno vi vieta di aggiungere la Nutella. Ad esempio, fra uno strato e l'altro, che adesso andremo a preparare, della Nutella oppure di farlo alla frutta. E quindi bagnare i savoiardi col succo di frutta. Ad esempio, lo volete fare per i bambini: bagnate i savoiardi col succo di frutta. e Invece di mettere il caffè solubile nella ricotta mettete una scorza di limone, una scorza di arancia, lo aromatizzate così e poi lo andate a decorare con della frutta fresca, tipo i lamponi, le albicocche, quello che volete voi. Al posto dei savoiardi volete renderlo ancora più light? Proprio, io sto parlando per le persone che hanno intolleranze o malattie serie da dover gestire e che quindi, che c'è? e che quindi devono uh, ridurre il più possibile la quantità di zucchero al posto dei savoiardi potresti utilizzare anche uh, le fette biscottate non ci sono più persone sane no questa è la verità però mm. Se tu, noi che, io che lavoro insomma, al ristorante al turismo, so bene che quando facciamo un pranzo sono più le persone che, per le quali cuciniamo da parte che quelle sane che possono mangiare di tutto va bene, questo è un altro argomento allora, la crema è fatta prendiamo il nostro, la nostra pirofila ora, naturalmente io volevo una pirofila trasparente però non ce l'ho questa è la verità cioè, ce l'ho, ma è ovale non è rettangolare, quindi non mi piace allora abbiamo tolto tutto quello che non ci serve e prendiamo le cose che ci servono quindi la crema l'abbiamo preparata come vedete è bella vedete? liscia e non è molto morbida è bella densa se voi trovate una ricotta ancora più asciutta avrete proprio una crema perfetta quindi che cosa facciamo? andiamo a sporcare leggermente la pirofila con la nostra crema di ricotta facciamo così così si vede si vede bene così si vede bene così se volessimo usare il caffè il caffè normale della macchinetta si sì, potete utilizzarlo però è per liquido ma un po più liquida fatto che è liquido va bene si sì, mi verrà lacrima più liquida ecco perché è meglio utilizzare il caffè solubile perché il caffè solubile essendo una polvere, non va a rendere liquida la, la, la, crema. la crema, capito? Solo per quella, però, se voi volete al massimo utilizzate un espresso tipo quello del bar, ma quello della caffettiera che noi facciamo a casa di solito è veramente un po' troppo liquido! Troppo liquido al massimo per fare, per fare questa crema qua. Al massimo, al massimo. quando fate la caffettiera del caffè prendete il primo caffè che esce nella caffettiera. Il primo primo caffè, che è quello più denso ed è più profumato ed è più è quello che contiene è un po' più denso. Ecco, diciamo così, va bene. Ora andiamo a bagnare i savoiardi. Io non li bagnerò troppo perché a me non mi piacciono, che diventano mollicci come lo faremo? faremo così, tanto è la stessa cosa, penso che così va bene voi naturalmente fatelo a seconda dei vostri gusti se vi piacciono più morbidi tenete più tempo <coughs> i savoiardi nel caffè a me piacciono imbevuti ma non mi piacciono troppo mollicci a me le cose troppo mollicce o troppo crude non mi piacciono, devo mangiare le cose che devono avere un senso di essere mangiate. Si possono usare i pavestini? Sì, sì, sì, ma lo stavo per dire, mi avete letto nel pensiero. Potete utilizzare i pavesini tranquillamente. E L'orzoro? Sì, anche l'orzoro, eh, anche quello stavo per dirlo, lo stavo per dirlo mentre dicevo della caffettiera. Sì, potete usare l'orzoro. Ecco perché ho detto questa ricetta. Il caffè di cicoria? Sì. No, veramente non l'ho mai assaggiato, non so come però sì, potete utilizzare quello che volete anche il succo di frutta anche per esempio mi è venuto adesso in mente che potete farlo al cocco e quindi unire alla ricotta il cocco e bagnare i savoiardi con il latte di cocco che dite? Sarà buono? Per, per, per gli amanti del cocco io penso che sì sarà buono bene acceleriamo un po' è il primo haters beh beh beh, beh, beh. il primo haters hater. non è haters il primo haters Bene, mi fa piacere, da tanto tempo, vi aspettavo, dai, dimmi. Un ladro di galline. Un ladro di galline. Lui, eh sì. Cioè? Lui, un ladro di galline. Che cosa ha detto, dimmi? Eh. Che è un ladro di galline? Un farlocco. E puoi dirmi tutto tranquillamente. Dimmi, dimmi. È un uomo? O è una donna? Va bene, non ci importa tanto. Ok, facciamo così. E adesso andremo a spezzare un savoiardto per proprio, della misura giusta da inserire qui. Lasciate perdere qualsiasi commento negativo, poverini si devono sfogare in qualche modo. <ride> Trovano questa soddisfazione facendo così, li dobbiamo compiacere. Lasciate perdere, pensiamo a divertirci, va bene? Ora io mi devo sciacquare un attimo le mani perché c'è lo sporco di caffè. Arrivo subito. Segnano massa su Facebook. Lasciate perdere. perdere. No, devono segnalare la suffitta. Sì, sì, lasciate Viene bannato all'estante. Allora, e ora andiamo ad aggiungere la nostra crema di caffè. Crema di ricotta, crema di caffè, come la vogliamo fare? Snegalatelo. Se è buono, lascia perdere. No, a soddisfazione così si sente importante ed è quello che vuole sentirsi importante. Quale sono persone piccole piccole? Fanno quei commenti perché si devono sentire importanti. E piccolino e forse lasciamo stare sì, con... allora aggiungiamo diciamo facciamo una lo dividiamo a metà questa crema e così sappiamo che dopo ne avremo a sufficienza va bene andiamo a distribuirla per bene ora sto mi stai facendo agitare sto sporcando tutta la teglia non è bella vedere questa, da vedere questa crema come è bella voluttuosa vi voglio dare un'altra informazione le calorie della ricotta sono 170 kcal 100 grammi di ricotta le calorie del mascarpone Come? le calorie della ricotta ogni 100 grammi sono 174 chilocalorie quelle del mascarpone ogni 100 grammi sono 400 chilocalorie 174 400 ok abbiamo fatto anche questo ora tu riprendi un attimo qui perché io questa cosa qui non la posso vedere e devo andare a prendere il tovagliolino um, aspetta forse tu lo puoi già bloccare lo sai ok andiamo a pulire questa parte qui perché a me non piace vedere questa cosa e facciamo così, ok. Anche se poi si sporcherà di nuovo, però, una prima parte l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo messo prima, il primo strato e adesso andiamo di nuovo di savoiardi. Magari li facciamo nel verso contrario. E quindi, se prima li ho messi così, adesso li metto così. ragazze non date retta lasciatelo perdere perché è quello che vuole che noi gli diamo retta lasciatelo stare sicuramente deve ancora prendere la pillola delle 5 poverino quindi andiamo a mettere ho detto io sto mettendo i savoiardi nel verso contrario tu volendo col ditino clicca sul nome della persona e dovresti riuscire a bloccarlo vedo che molti fanno così così invece di pensare alla ricetta adesso stiamo pensando a questo poveretto andiamo a sistemare premiamo un po' così, così. forse ce ne andrà un altro adesso vediamo No, questo così ma non ci vanno mm, mm, mm. e quindi devo andare così oppure lo devo spezzare no, vado così togliamo qua bagniamo questo perché mi dispiace lasciarlo e lo metto qui dove sta il fratellino? io vi consiglio veramente di provarlo questo tiramisù perché è proprio buono Buono, diciamo che non, è, non sto dicendo che è senza calorie, eh. però quando lo mangiate avete meno senso di colpa invece di mangiare un pezzo, potete, potete mangiarne due. Sì, Clicchia, giusto? Se avete cacao, si può mangiare col caffè, certo. Che cosa? Ho I... posto del caffè però bagno col cacao. E come si fa a bagnare col cacao? Dovete? Col caffè. Col caffè, sì. Che cosa? È, stavo andare dal cacao? Sì, si possono bagnare col caffè, tranquillamente. Si, sì, si, sì, si. Sì. sì, potete. Potete variare, fare, com come credete. La ricetta la trovate nel link in descrizione. Io l'ho messa. Se Facebook non me l'ha tolta.. Ovviamente è consigliabile fare prima questa poi per esercitarvi, poi eh sì, fare Magari provate questa, varianti, assaggiate il gusto, cioè, se vi piace, e poi scegliete voi come... Le varianti. Come variare? Se avete patronanza di ciò che state facendo. padronanza per fare questo questo qua? No. Sì. Questo è proprio il semplicissimo. Eh sì, cioè, cioè. Ingredienti, dosi, passaggi. Guardate allora, qua che il caffè è quasi finito giusto giusto mamma mia abbiamo fatto giusto giusto Zac. sacc si sì, come si dice a conversano è andato giusto giusto ma mi manca un pezzettino lì e eh, no io sempre a pensare a quel pezzetto sto storro vabbè ce ne fare una ragione manca un pezzetto di dia ora togliamo questi che non servono più i e li spostiamo e andiamo a ricoprire con la crema rimasta è pesante questa coppetta prendiamola tutta perché dispiace lasciarlo qui nella coppetta sola. beh, Sembra che l'ho presa tutta bene. Così! Che pesante. E adesso andiamo a distribuirla. Così. Un'altra cosa importantissima. Non congelate questo tiramisù, eh? No, perché c'è la ricotta. Se andate a congelare questo, quando lo andrete a uscire dal freezer, troverete una pazza terribile, che, non, che sarà immangiabile. Ghiaccio. Sì, perché il ghiaccio andrà a rovinare tutta la ricotta. La ricotta non si congela, quindi figuriamoci... Con... Quindi, in frigo. Quindi il frigo si mantiene tranquillamente per due giorni. se con questa spatolina, anche se un po' grande, riusciamo a spatolarlo e farlo in bello risciolisce perfetto, se no pazienza, ci arrangeremo con quello che abbiamo, facciamo così. Sì, sembra che ce la facciamo, ce ne vorrebbe una più piccolina. Per poterlo fare bene. fatto ora prima vi avevo detto mentre stavamo parlando che se la crema mi veniva troppo liquida avrei potuto fare um, qualcosa per renderla più soda nel caso dovesse succedere a voi aggiungete il cocco aggiungete un cucchiaio o due di cocco se vi piace altrimenti anche se la ricotta è un po più liquida non succede niente, è solamente che quando la mettete nel piatto, poi l'affetto un pochettino si andrà a spatasciare Però il gusto è buonissimo. Mm. Le dosi nel link. Le sono tutte nel link in descrizione. Mio. Poi il video lo troverete anche poi su YouTube. il video lo troverete su YouTube, va bene? Allora, sempre. Scrivetevi. Qui. Condividete la ricetta se vi piace. Sì, sì. Ok. Non andiamo a toccare di più, se no... Andremo a rovinarla ancora di più. Bene, sembra che sia. Invece quello normale, si normale? Sì, sì, normale. normale? si può congelare? Il normale con sì, si può congelare. Quello con le uova si può congelare. Anzi, si dovrebbe congelare, sì. soprattutto se utilizzate le uova crude, per rallentare la carica batterica delle uova. Quindi piuttosto congelate. Si congela. Se poi fate la cottura delle uova con lo zucchero, allora, ma questa è un'altra storia, oppure troverete nel mio sito la ricetta del tiramisù senza uova crude, che è semplicemente una crema pasticcera alla quale si aggiunge il mascarpone. E vi devo dire che il sapore è identico a quello del su classico è identico ed è buonissimo Andate sì, nel sito su cerca la lentina si sì, e trovate e cercate tiramisù senza uova su. crude tiramisù vi, vi sì. uscirà la lista di tremi tutti. Su, vi usciranno tutte le, le i presenti sì. come tutte le altre ricette ok ci siamo oppure su google è abbastanza oh, liscio ora che cosa dovremmo fare dovremmo mettere il cacao se voi dovete utilizzare il vostro tiramisù ciao chiara tonia ti leggo io eh. benvenuta benvenuta si sì, ora ti ripeto tutto vittoria ciao chiara allora, ti saluto direttamente sì. allora um, se utilizzate il tiramisù subito quindi lo avete fatto e fra un paio d'ore lo andrete a mangiare allora mettete il cacao ma se voi l'avete fatto stamattina e lo dovete utilizzare per cena, non mettetelo subito il cacao perché altrimenti con l'umidità della ricotta diventerà scuro e quindi diventerà proprio nero e non è bellissimo da vedere. Il sapore non cambia, è solamente questa cosa di uh, aspetto che a me non piace che poi sembra il uh, cacao nero. È tutto qui, sono eh, solamente delle piccole... Ne facciamo diciamo, più, cose, eh? ne facciamo più di pomeriggio, faremo di sera. Perché fa caldo? No, perché ci sono le stelle. Ci sono le stelle, <ride> vabbè. E quindi, fatelo, il mettete il cacao appena prima di servire il tiramisù, va bene? Ok? Grazie eh, Francesco Rosario, grazie mille. Ok, quindi ora io per farvi vedere tutto lo mettiamo il cacao anche se io diciamo questo lo metto in frigo e poi stasera lo dobbiamo diciamo consumare per mangiarlo. lo metto il cacao così lo completiamo la, la ricetta Loretta grazie Loretta c'è qualcuno che ha capito il tuo messaggio arrivo che non era molto subliminare devo dire eh. aspettate aspetta un attimo fammi togliere questo zucchero che mi dà fastidio bene non c'è più lo zucchero che vedevo solo lo zucchero io e, allora. e adesso andiamo a mettere il cacao ora solo che io prima di mettere il cacao devo fare un attimo che cosa spiego un po per le notifiche delle dirette bisogna selezionare Sì, quando adesso voi che state vedendo la diretta, su YouTube, la diretta dovrebbe esserci qui vi faccio vedere qui dovrebbe uscire ogni tanto qui una campanellina un bisogna selezionare sì, una campanellina piccola dove dice attiva notifiche dirette si sì, attiva la notifica della diretta ora un, in questo istante non c'è perché non è che io potevo attivare le notifiche eh sì, della mia sì, stessa sì, diretta quindi sì. io non lo vedo Ciao, grazie a pace! A voi uscirà attiva notifiche. In questo modo ogni volta che io sarò in diretta, vi arriverà la notifica. Ora però devo rispondere anche a quella signora che ha chiesto la crema. Aspettate un attimo che devo fare una cosa prima di mettere il cacao. Ti stai sentendo troppo sta. Eh lo so. Allora, intanto eh, l'amicolo no. la, la è stato bloccato. da te? Sì, l'ho bloccato. Ah, l'hai bloccato tu? Eh sì. Ah bravo! Sì, sono riuscito, non a... Ah bravo! Devo fare questo perché. Che ci segue nel frattempo lo segnali perché poi potremmo averlo di nuovo. Vabbè, se l'hai bloccato non lo avremo più. No? No, no. Ma segnalatello lo stesso. Vabbè, sì, ma no, non ce ne importa. Disturbatura. Ok, ora, se volessimo fare una decorazione un po' più particolare, che cosa facciamo? Io andrò a mettere il cacao dappertutto, però vi voglio suggerire qualcosa. Prendete dei fogli di carta forno tagliate delle strisce di carta forno e mettetele sul tiramisù nel verso che volete voi, potete imparare, ah, fare un disegno. Sì, per fare una decorazione, per fare un effetto un po' più carino. Però non serve, è solamente per... Un, per decorativo. Un, un decorativo e basta. Ora andiamo a mettere... In cacao. Ah, per la crema di ricotta che la signora mi ha chiesto la ripetizione della ricetta. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la ricotta, la mia era di ieri. Deve essere ben asciutta. Abbiamo aggiunto lo zucchero e poi abbiamo aggiunto il caffè solubile, che è questo qui: non è il caffè, ma il caffè istantaneo. Quello che quando lo mettete nell'acqua si scioglie immediatamente. Con il mini Saluti a tutti i napoletani, siete in tanti? Sì. Insieme ai romani e poi ai milanesi. Eh sì. cioè, Con i mini pigi, andate a frullare la ricotta con lo zucchero e il caffè solubile e otterrete questa crema qui, basta, nient'altro, è facilissimo, va bene? Ora andiamo a mettere il cacao, non esagerate piano piano perché ne cade tanto, Questo è il cacao amaro? Amaro, sì. Sì, sì, aggiungete il cacao amaro, non aggiungete il cacao dolce, che veramente poi diventa stucchevole, anche se non è molto, visto che anche perché questo dolce non è proprio dolcissimo, non serve il cacao dolce. Ho preso tutto, è bellissimo! Ok. Ok, va bene? Beh. Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Salutiamo Sicilia, tutti, Toscana, quanti. Svizzera, Toronto, Salutiamo Canada, tutti. America Anche quelli che... Ma qualcuno ci può sfuggire eh? Sì, anche quelli che ci vedono da fuori dall'Italia Ok, allora tirami su alla ricotta, è pronto Ora naturalmente la conserva più frigorifero. Come vi ho detto prima, non congelate il tiramisu alla ricotta perché non va bene Ora io lo sto pulendo alla meglio, però poi uso un tovagliolo bagnato e lo pulisco meglio. Quindi, come avete visto, questa ricetta è veramente semplice, facile da realizzare, se vogliamo che non è poco importante, anche meno costosa del tirani normale, perché la ricotta ha un prezzo, non lo scarpone ne ha un altro. e quindi Questa qui è una teglia da non tirami su poverello no poverello però di tutto rispetto certo. questo sarà una di quante porzioni più uno, economico 2 anche 4 diciamo se facciamo così 1 2 3 4 porzioni per 4 per 1 2 3 4... diciamo che vengono almeno 20 una quindicina di porzioni volendo stare abbondanti 40. Sì, però io sto dicendo, volendo stare abbondanti, 16 pezzi vengono sicuramente, 16 pezzi belli grandi, va bene? Quindi, non è, è questo era un chilo di ricotta, è un chilo di ricotta, almeno io stamattina l'ho pagata 6,50 Quindi, un chilo di mascarpone l'avremmo pagato molto di più Comunque, questo non è che io adesso sto, sto denigrando il tiramisù normale a favore del tiramisù di ricotta. Sto facendo semplicemente avere dei paragoni. E basta. Quindi, il tiramisù è pronto. Dimmi tutto. C'è qualche domanda? Volevamo le sostituzioni ve le ho già date. Volevano vedere le strisce. Vabbè, perfetto. Faccio vedere come vabbè. fare le strisce. Accidentaccio. Non ci ho pensato. Più. Io e mio marito lo mangiamo da soli, brava Serena mi piaci, mi piaci, io le persone che mangiano con gusto e senza preoccuparsi di dirlo, le adoro, quelli che fanno gli schizzinosi, no un pezzetto piccolo, no, sono senza la priscio. non so se capite pricio in tutta Italia che cos'è il pricio. Il pricio è la gioia di vivere, la gioia di fare le cose, quello è il pricio. Quelle persone che trovano tutte queste scuse, no, poco, no, sono senza pricio. Va bene? Ok, io ci farei al massimo due porzioni, eccola un'altra. Brava Daniela, brava. Allora, abbiamo fatto il tiramisù alla ricotta e ci vediamo. Beh, fatele voi, dai, le porzioni. Fatele voi, dai. Può essere anche una monoporzione. Sì. So. Perché? Una persona che non ha mai avuto una buona no, so. eh, certo. Certo. certo, Che sì, sì è più diciamo che è un po' più dietetico, eh sì, sì esatto, Però Sto facendo le giuste osservazioni, ma non sto denigrando il tiramisù classico, anche perché anch'io lo faccio perché per dirla tutta, ti, eh, come ti chiami regista, non. Ama il tiramisù classico e quindi, se devo fare il tiramisù, faccio il tiramisù classico per lui. Se lo dobbiamo fare per tutti, io faccio questo perché chi ha problemi di diabete, chi ha problemi di, di, di pressione alta, a mia madre, per esempio, il tiramisù con mascarpone non gli piace assolutamente, preferisce questo con la ricotta. Siccome questo tiramisù per intero o per metà andrà a festeggiare la padella. La padella Va bene, la pagella di Mattias ho deciso di farla la ricotta per accontentare i gusti un po' di tutti, va bene? Ah. Ok? Giovanna Paduano, che è successo a te? Va bene, dai, allora abbiamo scherzato un po' e abbiamo fatto comunque il tramisù di ricotta. Ora il tramisù è pronto, adesso deve andare in frigorifero. Prima di metterlo in frigorifero, io naturalmente metterò la pellicola. Perché no, no, non va bene mettere il cibo in frigorifero scoperto. Mi raccomando, mettete 2 ingredienti, sono nel link. Sì, trovate tutto nel link in descrizione, sempre che ci sia ancora. Se no, io adesso uh, faccio la foto di questo o quando andrò a tagliare un pezzo e ripubblico la foto e rimetto il link. Però io l'altra volta, anche l'altra volta, avevo messo il link e poi non l'ho trovato. Comunque, uh, che stavo dicendo? Va bene, eh, di coprirlo con la pellicola prima di metterlo in frigorifero di non mettere il, il tiramisù senza copertura perché quindi ripetiamo in, prigo, non in, in frigo, frigo non in, frizze, in, frigo. in frigo non in in non si ghiaccio. perché eh, altrimenti una volta uscito dal congelatore troverete una pappina una cosa terribile che non è buona non è... questa adesso lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in frigorifero fino al momento di utilizzarlo se vedete che il cacao è diventato nero, vedete come si sta oscurando qua? Nelle parti dove c'è un po' meno si vede. Si sta bagnando, si sta bagnando il cacao. Mm. e non vi piace questo effetto, prendete il cacao prima di servire e date un'ottima spolverata su tre misure. E così, nessuno vede niente. E avete nascosto il cacao bagnato. E sembra che l'avete messo in quel momento. Ah, non eh sì, Una ripassatina di cacao. Ecco perché, mm. quando lo mettete la prima volta, mettetene poco. Oppure non lo mettete proprio e lo mettete solamente prima di servirlo, così avete il cacao bello asciutto, asciutto che si presenta bello così. Va bene? Come ho detto prima potete aggiungere fra uno strato e l'altro la nutella, potete mettere il cocco, potete mettere, non lo so se il caffè e il pistacchio vadano bene insieme. Però, perché no, anche la crema di pistacchi? C'è lo spessore. In che senso? La pellicola, se mettiamo la pellicola. No, no, no, c'è lo spessore, adesso vi faccio vedere, la metto insieme a voi. C'è lo spessore, Anche se la pellicola attacca, potete fare comunque che mettete di nuovo il cacao. Però, meglio mettere di nuovo il cacao, che non mettere il dolce nel frigorifero non coperto. Perché soprattutto il cacao assorbe tutti gli odori del frigorifero vedete non va a toccare perché ho lasciato un piccolo spazietto vabbè anche se tocca non fa se tocca non fa niente pure è, vedete è fatto come ho detto prima l'ho allora ripassato Beh. col cacao e ripassate il cacao va bene però comunque va coperta per il problema si sì. assorbi odori due a settimana sono troppe poche di che cosa? ah di diretta mm, eh, non lo so però. costano. Se, non dire queste stupidaggini, non date rette. Allora, eh, vedete? Allora è stato coperto Lo faremo di sera ho detto. Va bene? D'inverno ne faremo di più. Di sera. Sì, va bene. Di sera. Cielo sereno. Sì, ma all'aperto. C'è in campagna. E sì. facciamo di sera. La luna, le stelle. Sì. Ok, va bene. Allora, come stavo dicendo potete fare tante varianti come vi ho detto prima, bagnare anche i savoiardi oppure i pavesini. nel caso in cui ci fossero problemi gravi di uh, diabete o robe varie, usate i, i, i, le fette biscottate Ah, anche. Sì, che sono neutre, senza zucchero. Il pane. Mettete pochissimo zucchero nella ricotta e andate tranquilli, va bene? Sì, oppure utilizzate uh, Margherita Spinella, aspetta, arrivo da te, oppure utilizzate il, um, di che stavamo parlando? Vabbè è andato, ah un una teglia, qua un questa per ce l'avete, e il Profiterol l'abbiamo già fatto, lo trovi su YouTube la diretta del Profiterol, cioè sia la diretta per fare i bignè che la diretta per fare il Profiterol, poi ti metto il link così, vedi tutto, va bene? Ok? se l'ho fatta la frutta è buonissimo supporto supporto stai buono ok allora abbiamo finito uh, vogliamo vedere il regista sì un giorno di questi il tuo tuo regista, mare sì. ok allora come abbiamo detto abbiamo fatto il tiramisù di ricotta e abbiamo finito ora noi ci salutiamo io come sempre vi auguro un buon weekend nel frattempo iscrivetevi a youtube perché appena avremo i mezzi necessari faremo tante tante video dirette stiamo aspettando solamente delle piccole cose che ci mancano eh, video ricette allora iscrivetevi su youtube e attivate la campanella sia su youtube che sulla pagina così quando io sarò in diretta arriverà, arriverà la notifica Mettete mi piace la pagina sì, nel frattempo se vi è piaciuta questa ricetta e volete condividetela e Potremmo noi ci vediamo martedì perché martedì credo che dovremo fare per forza le cozze fritte perché c'è stata la rivolta di quelli che volevano martedì le cozze fritte e quindi facciamo le cozze fritte martedì nel caso in cui per qualsiasi motivo ma faremo le cozze fritte perché in troppi mi hanno scritto che volevano vedere la ricetta delle cozze fritte e visto che siamo in estate facciamo le cozze fritte va bene? con gioia faremo le cozze fritte ok? va bene? allora ci salutiamo e ci sì. vediamo martedì prossimo alle 16.30, sempre qui sulla mia pagina, insieme a me e al regista. Grazie a tutti, un bacio. Ciao Mattias, ciao Noemi, brava zia. Ciao a tutti, grazie. Ciao all'Italia. Ciao. Ciao. Italia all'estero. Ciao mondo. Ciao. Ciao a tutte, alla prossima. Supporter. Dai. Ciao, ciao. Eh, eh, mi fai dire ciao kid.